Esiste veramente una penuria dei generi alimentari? A partire dalla pandemia del Covid si sono verificate ripetute carenze di approvvigionamento, in particolare dei generi alimentari. Ora stanno emergendo sempre più prove che dimostrano come la scarsità degli alimenti sia stata deliberatamente causata da intraprendenti oligarchi finanziari. A partire dagli anni 90 sono stati organizzati i cosiddetti giochi di simulazione su un'ampia gamma di argomenti politici di rilevanza mondiale, in cui sono stati simulati diversi scenari, quali un possibile attacco terroristico, una catastrofe naturale, una pandemia o simili minacce di portata globale. Con grande sorpresa, molti di questi scenari si sono poi verificati nella realtà alcuni di essi addirittura durante l'esercitazione stessa. Un'altra simulazione sembra attualmente diventare realtà. Il 9 e il 10 novembre 2015 la marina militare statunitense condusse una simulazione intitolata Food Chain Reaction. Le parti in gioco, selezionate con cura, furono rappresentate del mondo economico e politico. L'obiettivo dell'esercito era quello di tenere sott'occhio la vulnerabilità e la sicurezza degli alimenti. Per gli anni 2022 e 2023 lo scenario prevedeva tra l'altro, per esempio, gravi periodi di siccità, un drastico aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari e quant'altro. La domanda che sorge spontanea è come hanno potuto i responsabili della simulazione prevedere già nel 2015 tali sviluppi? O è stato loro possibile addirittura scatenare deliberatamente la crisi? Il medico statunitense Dr. Joseph Mercola risponde con un sì, commentando il piano del reset alimentare della Rockefeller Foundation come segue. Sembrerebbe che nulla sfugga alle menti profetiche degli autoproclamati progettisti del futuro. Prevedono con precisione catastrofi naturali e profetizzano eventi naturali casuali. Sanno tutto ancora prima che accada. Questo perché, secondo me a Cola, queste crisi sono parte di un piano esattamente degli stessi attori, in altre parole, crisi artificiali, inscenate e orchestrate, da cui gli oligarchi finanziari e criminali traccano profitto illimitatamente e fino alla totale pancarotta dell'intera umanità. A questo proposito ci permettiamo di porre una domanda ai nostri gentili telespettatori. Non sarebbe opportuno introdurre un divieto generale sui profitti da crisi, così che in periodi di crisi nessuno possa permettersi di arricchirsi della pena degli altri. Un divieto di profitto in caso di crisi imposto dalla base, quindi dal popolo?